Allora, salve a tutti, è un po' di tempo che non ci vediamo, che non ci sentiamo via video, eh, ma io eh, parlo quando ho qualcosa da dire, se no cerco semplicemente di continuare a fare il lavoro che sto facendo meraviglioso in giro per tutta l'Italia per accompagnare eh, e seguire la creazione di tanti tanti guerrieri spirituali che in questo momento... Eh, ce n'è bisogno. Però adesso mi è sembrato che ci fosse il bisogno di riaffermare dei principi fondamentali relativamente al valore cardine di tutta questa nostra grossa eh, rivoluzione, eh, risorgenza eh, evolutiva. evolutiva. Il principio della libertà. Allora, si sente parlare di libertà da una parte e dall'altra, no? per cui questo crea tanta confusione. Allora, quello che mi è venuto in mente, è cerchiamo di capire insieme, diamo degli strumenti, diamoci degli strumenti eh, nei limiti di quello che la mia ispirazione e, e, e chi mi aiuta e mi sostiene mi permetterà per sostenere il confronto dentro di noi, prima di tutto, e fuori di noi. Il principio della libertà. Allora noi in questo video cercheremo proprio di capire perché eh, la libertà è al centro e come sostenerla e praticarla, perché la libertà è al centro e come sostenerla e praticarla, intanto ci serviamo. Di alcuni strumenti che vengono spesso usati da, dai nostri fratelli perduti, temporaneamente spero perduti, che sono strumenti culturali. No? La cultura è uno strumento, non è un valore in sé, anche quello è uno strumento. Eh? ci sono persone prive totalmente di cosiddetta cultura intellettuale ma che hanno altri tipi di cultura non riconoscibile in questo senso e che sono molto più vicine alla natura dell'uomo di quanto lo sia un intellettuale che ha una biblioteca infinita dentro casa mm? quindi la cultura è uno strumento può diventare uno strumento letteralmente di perdizione, laddove è a senso unico. Ora vediamo intanto, quindi, prendendo uno strumento culturale come la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che cosa ci dice questa Carta internazionale? Questa Carta nasce nel 1948, dopo l'abominio dei campi di sterminio, delle tiranni di fasciste, naziste, eh, franchiste, insomma, tutta una serie di... Eh, operazioni che avevano come succo, io ho una visione, questa visione te la impongo, eh? ricordatevi, io ho una visione, questa visione te la impongo. Okay? solo che all'epoca, non essendoci gli strumenti che di comunicazione che abbiamo adesso, questa visione veniva imposta in maniera per lo più concreta, materiale, attraverso la forza e poi c'era anche un lavoro culturale nei limiti di quegli strumenti oggi si sa che è molto più semplice e, e, e più profondo imporla attraverso gli strumenti di comunicazione per cui noi il nostro compito è quello di fare diciamo una compensazione di questo andiamo a prendere quindi questa carta internazionale dei diritti e vediamo che cosa scrissero tutti questi popoli riuniti delle nazioni unite con grande travaglio cosa partorirono e io leggo nel preambolo ci sono una serie di considerata, il primo considerato, considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali inalienabili costituisce, quindi il riconoscimento della dignità costituisce il fondamento di cosa? Che cosa mettono ai primi posti? Vediamo vediamo qual è, come come cosa mettono ai primi posti, il fondamento della Libertà della giustizia e della pace. Questo è l'ordine che viene affermato. Libertà, giustizia, pace. Non è il contrario. Si sono accapigliati per giorni per generare quest'ordine. Primo considerata. Secondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie, questo è tutto quello che è successo nella seconda guerra mondiale, che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano di cosa? Godano di cosa gli esseri umani? Godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno. Questa è stata proclamata come la più alta aspirazione dell'uomo. E vedete che ritorna la parola libertà? Torna la parola libertà nel secondo considerata? Ma andiamo agli articoli. Primo articolo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali. Manco si dice uguali e liberi. Si dice liberi ed uguali. in dignità e diritti. Secondo articolo, ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, ascoltate bene, nessuna distinzione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Non c'è un'eccezione, non c'è un'eccezione alla libertà. Terzo articolo, ogni individuo ha diritto e qui nomina una triade, con un ordine preciso, un ordine fondamentale, che è stato dibattuto e che ha generato quest'ordine, Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Non è alla vita. Alla sicurezza e alla libertà, no, e alla vita, alla libertà ed alla sicurezza. Ma perché questi, questi signori che hanno dibattuto per, per giorni hanno generato quest'ordine non casuale, voluto e dibattuto? Perché non può esserci nessuna vita sicura senza la libertà. La sicurezza viene dopo. La libertà è proprio libertà di esercitare la propria azione nel mondo e riceverne i frutti, che siano buoni o cattivi. Quindi e questo è il concetto fondamentale, noi dobbiamo comprendere questa cosa. Questa carta ci racconta che la libertà è proprio al centro di tutto. E prendiamo Carl Jaspers, filosofo che studiate a scuola, filosofo del Novecento, tedesco, e sentite che cosa ci dice questo filosofo importantissimo. Esso ci dice, io sono quando scelgo. E solo se non sono, non scelgo. E se non scelgo, non sono. Se non scelgo, non sono. E questo è fondamentale. Non esiste esistenza al di là della scelta. Mm? Ovviamente fuori vi diranno eh, i nostri fratelli perduti che, ma come, ma, ma, ma, ma, ma, ma Antonio, ma, ma noi no? stiamo lavorando per la libertà, tutto il nostro lavoro è per la libertà, perfetto. Come fare Tana a questa affermazione purtroppo falsa? Molto semplicemente, la censura. La libertà prevede un principio fondamentale, questa è la cosa che dobbiamo imparare: la libertà è esistenza della multipolarità. Se non c'è dialettica, non c'è libertà. E qui vedete, dice, ah Antonio, interessante questo principio, fammici riflettere, ma l'hai creato tu? No, questo non l'ho creato io, questo io lo percepisco nella mia carne fondamentale, ma ci sono altre affermazioni rispetto a questo, e quali sono? Le vogliamo sentire? Eccolo qua, sempre gli Aspers: sentite cosa dice, la libertà esige che non si ometta nulla, il contenuto della libertà si manifesta attraverso la vita in polarità e antitesi, Jaspers, Ok? sta sui libri di filosofia, il contenuto della libertà si manifesta attraverso la vita in polarità e antitesi, di fronte ad ogni posizione si sviluppa una posizione contraria e la libertà esiste dove sono presenti alternative e implica un cammino, quindi se tu non mi dai l'alternativa di proporre, perorare, sostenere la mia visione diversa, là non c'è più libertà. Quindi tutte le operazioni di centusura, selezione, e il nostro cosiddetto pseudo chiacchieramento, per non chiamarlo Parlamento, che, che è insultante, è un, è un chiacchieramento che non ha opposizione, vi testimonia il fatto che la libertà in questo Paese è praticamente cessata, a livello istituzionale non esiste più, perché la libertà esiste dove c'è dialettica, dove c'è sintesi. Continua, continua Jaspers, la libertà viene perduta dove le polarità sono abbandonate alla restrizione. È morto Jaspers, però sembra che avesse visto quello che sta succedendo. La libertà viene perduta dove le polarità sono abbandonate alla restrizione e aggiunge in un ordine che dimentica i propri limiti o, e aggiunge ancora, in estremi che negano di essere solo delle parti. Ora, questo ordine che dimentica i propri limiti è quello che sta accadendo adesso, è quello che noi stiamo vedendo. Non c'è dialettica, quindi non c'è libertà e c'è un ordine che ha dimenticato i suoi limiti. Aggiunge Jaspers, contro la verità e quindi contro la libertà operano sia il borghese cullarsi nelle convenzioni cioè tutti i nostri fratelli perduti che ascoltano quello che gli viene detto dai grossi schermi lampeggianti e dalle loro pseudo istituzioni e fanno pedisseguamente quello che gli viene detto non esercitano una scelta reale fanno ciò che gli viene detto il borghese cullarsi nelle convenzioni perché in quel momento pensano gli faccia comodo sia la condizione dittatoriale, quindi contro la verità e contro la libertà operano sia il borghese cullarsi nelle convenzioni, sia la condizione dittatoriale, sia il fanatico patos pathos di verità che pretende il possesso della verità in termini aggressivi e offensivi, ma se ne serve esclusivamente per opprimere gli altri. Questa fanatica enfasi di libertà rivela appunto il suo carattere menzognero con l'ostilità al dialogo. Eccole, eccole le nostre tv. Quante aggressioni abbiamo visto? Appena uno prova a dire che forse i sacri sieri non sono la soluzione, che forse il marchio verde è un abominio. Quante aggressioni abbiamo visto? Questo, questo fanatico aggredire è il segnale che la libertà, è cessata. E noi questa cosa la dobbiamo sostenere con forza. Dobbiamo sostenere con forza perché nel nostro chiacchieramento istituzionale alias Pseudo ex Parlamento non c'è opposizione. Lo vedete che non c'è opposizione. Avete visto un'opposizione anche a questa situazione, eh, all'analisi di questa situazione della guerra, ahimè, in Ucraina. Avete visto un'opposizione? Ancora una vaga opposizione ce l'avevamo sulla guerra in Jugoslavia, qualche voce si era levata a dire forse i bombardamenti non sono la soluzione migliore, qua non c'è opposizione, Io l'unica opposizione che ho visto è una scritta, una scritta su un muro, dove mi sono rallegrato che ci fosse qualcuno che avesse preso tempo e, e, e, e anche eh, emozioni a scrivere sul muro qualcosa che andava contro una voce unica, una voce unica, allora come facciamo noi, come facciamo noi a contrastare questo? Allora, uno è la consapevolezza di tutto questo, cioè queste cose che vi ho detto voi le dovreste radicare, vi invito umilmente a farlo, eh, radicare dentro di voi per avere la forza dentro di voi di ricordarvele a voi stessi quando ci sono i momenti di dubbio e di debolezza che abbiamo tutti e la forza anche di sostenerle nei confronti di un dialogo che noi possiamo avere con chiunque possa capitare, sia per sostenere un compagno sia anche per dialetticizzare con qualcuno che non la vede esattamente come noi. Appena si parla di libertà dovete ricordare dov'è la dialettica? Dov'è qualcuno che al Parlamento parla di, eh, del dubbio sui sacrisieri, del dubbio sul, sul marchio verde? Dove sta? Mi fai vedere questa dialettica? Mi fai vedere che non veniamo censurati ogni volta che anche sui mezzi, eh, sui social si parla diversamente. Mi fai vedere questo perché se non me lo fai vedere, amico caro, qui non c'è più la libertà. Quindi questo è già uno strumento che vi do. Dopodiché, altra cosa è dentro di noi. È molto importante che capite che questo abominio viene fuori da una concezione del mondo, una concezione del mondo che ci vede come delle potenziali mucche, ma non perché solo ci vogliono dominare tutte queste cose qua eccetera, ma proprio è una concezione che queste menti malate che hanno l'anima a brandelli per le schifezze che hanno fatto per arrivare a essere i potenti che sono, queste menti malate non riescono a vedere un mondo se non un mondo dove la sicurezza è al centro di tutto, ma io vi ho preso la carta internazionale dei diritti dell'uomo e vi ho fatto vedere che tutte le nazioni unite in una discussione durata giorni hanno partorito vita, libertà e sicurezza, no vita, sicurezza e libertà, vita, libertà e sicurezza, questi signori invece prevedono e ci vogliono vendere a, a fronte della nostra paura. Che è il loro strumento, ci vogliono vendere la sicurezza prima della libertà. E noi dobbiamo avere chiaro che invece, e potete portarvelo dentro la taschina, la Carta Internazionale dei diritti dell'uomo, che l'ordine è vita, libertà e sicurezza. No, vita, sicurezza e libertà. Quindi, che cos'è il, il fondamento di questo concetto filosofico che loro eh, usano sulla sicurezza prima della libertà, l'eliminazione del male. E quindi noi non dobbiamo cadere in questo tranello, non dobbiamo anche noi vedere in loro il male e, e, e propagandare l'eliminazione del male, no, perché questo è lo stesso identico principio che usano loro, un mondo privato del male. Allora, signori, il mondo non può essere privato del male andate a vedere come funzionano i nostri batteri come si tengono in equilibrio i batteri nocivi da quelli che invece ci sostengono non possiamo togliere i batteri nocivi oltre quel livello che è previsto dal nostro corpo perché se lo facciamo moriamo e si ricreano altri batteri nocivi che devono prendere il posto se non vogliamo morire questa è una cosa che vi può dire qualunque biologo eh, a me è stata regalata da un'amica biologa eh, piuttosto nota e famosa che ha studiato queste cose e quando io gli parlavo della necessità del male lei mi ha risposto è così anche nel nostro corpo quindi il nostro compito è quello di cominciare a vedere dentro noi stessi e vedere che il male è necessario non dobbiamo sognare un paradiso fatto di unicorni e fatine che ci svolazzano intorno ma dobbiamo tendere all'equilibrio tra bene e male accettando ciò che è diverso da noi che noi vediamo come male come parte del creato necessaria che non deve squilibrarsi e schiacciare l'altra parte, deve rimanere vicina a un equilibrio, ma deve esserci, deve esserci, è fondamentale. Sentite qua che cosa ci dice Leibniz. Leibniz, Leibniz eh, conosciamo, no? È eh, un filosofo che siamo costretti a studiare a scuola, dice... Un mondo in cui l'uomo sceglie di fare il male è pur sempre migliore di un mondo dove l'uomo deve scegliere per forza di fare il bene. E ovviamente la relatività di che cosa si sia bene non la discutiamo perché ognuno la vede a modo suo. L lasciamo perdere le disonestà, pensiamo a degli intenti anche onesti, ok? Se tu pensi che il bene per me sia diventare una mucca d'allevamento, anche se tu sei convinto che il bene per me sia diventare una mucca d'allevamento, non lo puoi imporre. Questo deve essere chiaro. In quest'ultimo caso, dove si deve scegliere per forza di fare il bene, non si darebbe la libertà umana. Vedete tutti i sistemi appunti? I sistemi del controllo sociale che stanno nascendo? Sono sistemi che non prevedono la libertà di fare il male. Il male che loro pensano sia il male, ma comunque sia il male. E sia così, va bene, male, perfetto. Mi fai sbagliare? Posso sbagliare, Dio santo? Per vivere, crescere ed esistere bisogna fare il male, anche se non lo vogliamo, è necessario, noi ogni secondo inghiottiamo miliardi di esserini e li smaciulliamo nel nostro respiro e non mi sembra che per questo stiamo a piangere eternamente sulla loro morte, bisogna fare il male, il male è necessario, non esiste un mondo, il mondo dove ci sta solo il bene è un mondo che rigenererà un male più grande ancora, anche a costo del male è sempre meglio un mondo libero che non libero, e sentite che cosa aggiunge eh, Luigi Pareison, che è un altro filosofo italiano torinese morto nel 91 contemporaneo. È meglio il male libero che il bene imposto. Insomma, questo sembra essere tra i filosofi più interessanti del Novecento una costante... Quindi noi dobbiamo comprendere che questo principio deve partire da noi, dalla nostra capacità di accettare l'esistenza di ciò che noi vediamo come male e di lavorare per riportarla all'equilibrio, non eliminarla, riportarla verso l'equilibrio. Concreto? Ve lo faccio subito l'esempio. Le tante polemiche che esistono su quei popoli che noi riteniamo che facciano come loro attività principale rubare nelle nostre case, e via dicendo. Allora che cosa facciamo? Partiamo con una spedizione e li radiamo al suolo. Questo è il concetto che adesso viene eh, operato. Oppure gli togliamo, come sta, si sta facendo realmente adesso, gli togliamo da mangiare, gli togliamo da bere, gli togliamo le, le cure, gli togliamo qualunque cosa finché non siano costretti a accettare il nostro punto di vista. Invece no, io vi dico che c'è legittimità di difendersi. Volete difendervi? Ok, difendetevi. Fate dei muri grossi, fate dei sistemi d'allarme, difendetevi, ma non andate ad aggredire quella che è l'altra parte che nella sua assurdità, in questo caso il valore del ladrocinio, cioè io affermo la mia libertà di rubarti, ok, perfetto, io no, quindi mi difendo e poi tento ossessivamente e continuamente un dialogo con te per capire da dove viene questa cosa per capire se c'è un punto d'incontro e anche quando non riuscissi a ottenere nulla io so che c'è bisogno del male nel mondo per cui se tu sei il mio male io ti accetto cercando semplicemente di difendere anche il mio stesso diritto, ma difendere il mio stesso diritto non significa eliminare e aggredire l'altro, c'è proprio una differenza fondamentale, quello che adesso viene fatto con il marchio verde, perché con il marchio verde, vedete quello che sta succedendo, eh, si pretende di aggredire il nostro corpo, quindi non c'è una posizione difensiva ma c'è una posizione aggressiva e impositiva, è lì il bene imposto di cui ci parlava eh, Leibniz, il bene imposto rende il mondo una, una tragedia, una, una totale tirannide. Quindi questo è il primo punto importante, capire dentro di noi che l'accettazione del male e la rinuncia a perseguire la perenne felicità. È normale che noi inseguiamo la felicità, ma dobbiamo sapere che la felicità deve essere seguita nella natura delle cose dall'infelicità, perché quello è il motore che muove l'esistenza. Gioia, dolore, gioia, dolore, gioia, dolore. Ma la cosa più importante è che noi siamo liberi di viaggiare, creare, crescere inventare e tutto il resto questo movimento è il nostro fine non la felicità che è il motore che ci muove la relazione fra felicità e infelicità è il motore che ci anima ma non è un fine perché se no, si trasforma nel suo esatto opposto quindi non può essere non può esserci un paradiso in terra ci può essere un equilibrio in terra non un paradiso è molto importante comprenderlo questo e lavorarci dentro di noi per portare questo messaggio all'esterno e soprattutto per riuscire a stare insieme perché poi l'incomprensione di questo è quello che genera i disastri bisogna accettare la presenza del male in tutte le cose della nostra vita perché il momento in cui noi accettiamo la presenza del male noi stiamo costruendo il mondo nuovo e ci deve essere equilibrio, la tensione all'equilibrio, come diceva il buon Yoda, <ride> ci deve essere equilibrio nella forza. E questo, guardate che sembra stupido che lo pigliamo da, da un film, ma è proprio così, ci deve essere equilibrio nella forza. Azioni pratiche, quindi questo è un nostro lavoro personale, importantissimo. Secondo, azioni pratiche, non accettare in nessun modo l'abominio del marchio verde. E qui facciamo una parentesi, so che ci sono un sacco di personaggi che eh, si sono dati il compito di accompagnare le persone alla crescita spirituale e poi appena uscito fuori il marchio verde, ma guarda un po', hanno cominciato a chiederlo per fare un percorso di crescita spirituale, non è possibile, fratelli miei, non è possibile. Io spero che voi siate solo nell'errore proprio veramente di considerazione e non nell'interesse economico. Ma in ogni caso non è possibile, non è accettabile e noi non dobbiamo sostenerlo. Noi abbiamo il compito di non sostenere chiunque chieda il marchio verde per qualunque cosa in generale e soprattutto per qualsiasi cosa che abbia al centro un percorso spirituale. Perché in quel caso, proprio veramente, io sto completamente distruggendo qualunque cosa io dica. Sono tante le argomentazioni che sono state portate a difesa di questa, di questa scelta, ma veramente sono piccoline, veramente piccoline e a volte manipolatorie, e non coincidono con l'essenza. Non puoi discriminare l'ingresso di una persona... A fronte di un marchio verde, se stai facendo un lavoro sullo spirito, che è libertà. Lo spirito è libertà. Il marchio verde è antilibertà. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Il lavoro che stai compiendo viene distrutto alle fondamenta. Quindi questa parentesi aperta e parentesi chiusa, per essere chiaro, io so che si può fare, non ci raccontiamo difficoltà pratiche, tecniche, perché si può fare, quindi si può fare qualunque cosa senza questo abominio, sforzatemi un pochino e fatela, perché non c'è giustificazione a questo. Secondo punto fondamentale, cioè fa parte di questo, cerchiamo di sostenere chi fa lo sforzo di non chiederlo cioè se io devo andare in un bar e voglio prendermi un cappuccino ci sono una marea di bar che non chiedono nulla come ci sono quelli che invece lo fanno quelli che lo fanno cancellati e così per qualsiasi tipo di eh, negozio attività eccetera eccetera dobbiamo ma, non è, ma, ma anche col sorriso col, col, con eh, col vedere la fragilità di queste persone, ma non va sostenuta l'attività di chi eh, non ha compreso quale abominio è il marchio verde. Perché è tutto lì il combattimento. Eh? Se ci abbassiamo ad accettare che qualcuno che gestisce una qualsiasi attività ci possa dire tu entri, tu non entri, fammi controllare quello che è, cioè questo è, è, è, è, è il vero regime totalitario. E non possiamo permetterlo a nessun cittadino di fare questo, e quindi noi dobbiamo fare in modo di sostenere gli altri, sostenere chi non lo fa, ok? Questo nella comprensione della fragilità umana, perché è ovvio che. Io conosco tante persone che a livello individuale si sono piegate a questo con varie giustificazioni lavorative e io da un punto di vista spirituale so che sono giustificazioni, ma da un punto di vista umano non, mi, non, non me la sento di non abbracciarle e tenerle vicino. Ma se loro fossero i responsabili di qualche cosa, insegnanti, docenti, gestori di, di, di negozi, di attività e... e decidessero di applicare questa cosa verso terzi che non sono loro stessi ma verso gli altri quindi facendo discriminazione io sarei il primo ad abbandonarli perché veramente là davanti eh, l'esercizio della forza e dell'energia yang eh, non, non credo che sia sbagliato sì. Poi Terzo, quarto punto, non lo so, non mi ricordo più. Eh, molto importante che noi comprendiamo che tutto ciò viene dalla cultura. La cultura è uno strumento, non è un fine. Anche questo è stato è stato trasformato, la cultura è uno strumento, uno strumento di lettura del mondo, ma la cultura può essere manipolata, lo vedete adesso, è attraverso la cultura che si sta manipolando la narrazione di questo momento, è attraverso la cultura, quindi la cultura è uno strumento fondamentale, pericolosissimo. I nostri figli e chiunque venga sottoposto a un bombardamento quotidiano, perché sappiamo che a livello istituzionale c'è un bombardamento quotidiano, come fanno a sopravvivere? Per cui diventa fondamentale riuscire a creare dei sistemi alternativi dove questi ragazzi possano avere uno sguardo ampio, multipolare, dialettico, come abbiamo detto, che proprio cresca dentro di loro la libertà. Che quindi non neghi la visione degli altri ma soprattutto non neghi la visione che in questo momento anche noi stiamo portando avanti. Bisogna creare, è importante, è impellente perché se no saranno condizionati domani da tutti i loro compagni che sono a loro volta condizionati dai loro professori che sono condizionati dai genitori che sono condizionati dalle istituzioni più alte e via dicendo. Dobbiamo liberarci da questo condizionamento culturale per cui dobbiamo avviare il più possibile progetti di cultura autonomi, dove i ragazzi possano crescere con uno sguardo ampio. E questo era l'ultimo punto diciamo di riflessione, io, io spero veramente di poter essere stato un po' d'aiuto nei vostri confronti, e, e, è fondamentale che lavoriamo su noi stessi, per cambiare questo momento. È fondamentale che comprendiamo che la natura dialettica della libertà esiste nel momento in cui accettiamo l'esistenza del male, in cui accettiamo, accettiamo che il male debba essere presente nel mondo e tendiamo all'equilibrio, a equilibrare il bene e il male, non a schiacciare una delle due parti, qualunque essa sia, e comunque noi la vediamo questo è fondamentale in nessun modo possiamo accettare e su questo bisogna assolutamente ergersi una eh, qualsiasi discriminazione alla libertà dell'individuo perché la libertà è alla base della stessa esistenza io sono se scelgo questo è Jaspers se non scelgo non sono, quindi e nella scelta posso anche involontariamente generare del male o subire del male, ma la sicurezza, ricordatevelo, Carta Internazionale dei diritti dell'uomo, vita, libertà e poi sicurezza. Vi abbraccio fortissimo.